ragazzi benvenuti in questo nuovo video sono GasGas 0638 Gas, oggi siamo qui con un nuovo video riguardante Fortnite con Fred Minisha cioè Tapsos che Hello. si è comprato in questo periodo il pass battaglia ieri ho fatto un po' di cose eh, sono salito di 10 livelli raga ora oggi sono salito di un livello facendo una partita quindi bene Partita che è finita pure male Perché ehm, Perché praticamente eh, se, beh, vabbè, vabbè. Mi ha lagato tutto Non riuscivo più a camminare Avevo un vampa fucile Leggendario E una mitraglietta epica Ma vabbè Questa è la prima partita che faccio sul canale Con le auto Sì, infatti ragazzi Ci sono, sono arrivate le auto Come penso che la maggior parte di voi abbia visto Speriamo che non mi laghi Perché poco fa mi ha laggato e anche di brutto Sono arrivata a mille di ping andiamo al lago Guido tu lago tanto per cambiare Io vado in questa bella casetta Investo qualcuno vai dove siete? Umani di merda Dove siete? No dobbiamo rimanere family qui Eh infatti, family Friend Ma chi è che sta ballando? Ah si sì. Ci sono spari 34 bianco, no, eh, 33, ammazza la polpetta, porca vacca! Ah! Ah! Ah! granate sono senza vita Devo far capurante auto. Vivo capurante Fra sono ancora mm. vivo Grazie. Sono ancora vivo Grazie band del cazzo Autoflex questa. Auto flex. Oh, no no mi lagga Fra No non ci credo Hai iniziato a laggarmi che schifo Aspetta Non è, non è uscita un'arma Ah, eccola l'acqua, è sfondata adesso! Tanica di benzina! Dov'è il benzinaio in questo luogo? Perduto nel mondo! capire dove l'ho ucciso tizio tizia tizia dove sei cavolo madonna ah, no, no. no, ma faccio roba brava d'assadio fatti una canna fra no Da Davide vieni guarda la mia vita mia ora sei morto prendila no non ci credo cosa è successo non ho su niente? ne ho killato Prinditi. uno mamma mia no Oh mamma mia, che sta succedendo? Dai! Ok, se ne sono andati Fra! Uno! Sì, c'è l'elicottero! No, non se ne sono andati! O forse sì! Sì, ne sono sicuro se ne sono andate Prendimi la scheda! Così anche se muori intanto me l'hai presto, dai. Grazie zio. Allora Davide, in quella casa va a sinistra, alla tua sinistra. Alla tua sinistra! Non me ne frega niente! Ci sono delle belle! Bella la musica, zio! Ah no! Ti ha preso un buco! Fammi uh, arrestare! Via dalla colantico! Prima vai qua e fai rifornimento pronto la macchina io la lascio io la ferrai e non me la lascio intanto c'ho anche una tannica di benzina. vai let's go. mamma mia è partito cosa sta succedendo cosa sto facendo io ma cosa sta succedendo Da dove mamma mia che cosa stai facendo fra madonna sono gli stessi di prova che mi stavano uccidendo lago te l'avevo detto che era meglio andarsene da qualche altra parte madonna Vai! Vai! Vattene! Vattene al gatto grill! No! No! No! Eh vabbè! È stata bella però! Madonna mia, che partita! Ai, ai. Madonna! È stato tutto on. Prendi la macchina, cerca di fare benzina, prendi la macchina e scappa dai nemici che ti inseguono. Signore e signori, ora faremo soltanto missioni. Solo missioni. Perché la vita run. è fatta di missioni. E run con la macchina. Run con la macchina. Ah, oh. ma davvero la ferra. Se io non avevo la lampada, ero morto. Sì, infatti, fra. Eri Completamente fermi. esploso. Già, già, già, già colpisci degli scagnazzi alla testa alla fortiglia e quindi signori signori partiamo buone maniere Uè. Oddio, oddio Anche da, io, quando, da quando l'hanno collegata alla terra Non ci vado da una vita No, io non, non ci sono per niente in là Cioè io ci andavo un spazio è come, è come il vecchio posto Non ci va mai nessuno Io atterro qua Io atterro e basta. Io atterro la gente Anzi, io atterro qua, va Se adesso mi trovavo oceano in faccia io idea. A idea No Non può essere oceano Madonna ah! Dimmi che non è oceano Dimmi che non è oceano Dimmi che non è oceano Non è oceano Pompetti, se io non c'ho armi se mi Madonna! Tanto. Che cosa ho fatto? Non oceano, non oceano, non oceano. Oh cavolo! Non no, no. Oh, ho Ho 25 di vita! Sì. No, io sto beccato oceano, si. Sì, sì. Che bello Fra io ci muoio, ho 25 di vita! Mamma mia! Dov'è Oceano? Chi c'è qua? Nessuno! Stai scazzando Sì, devo portare l'auto, devo fare tutto per lui E lui, cosa fa? Niente Davide, io stavo lottando contro gli scagnozzi Dov'è sì, st'auto di non me? Sì, via tutto l'Au Prova che ti mangia allo suolo Ma, ma se l'hai mangiato! Spigliati di Spiglia! No, non se l'hai mangiato. Te l'ho presa in tempo, vorrei che se l'ho mangiato! Io l'ho amarto scuola, eh! Bella zia, zia. Zio, zi zi, la zia! Dio! Si zi sta per zimbello! Madonna, fra! Non Io ho solo quattro di vita! Parto in spalla! Dove è il ciocchettino? Cosa faccio? Davide, aiuto! Ti prego, restami! Sì, sono le canne no, da posso? pesca! idea, ti prendo il uh, prendo la scheda e ti porto in safe. E poi ti do l'audio mitico. Dai, non ci arrivo! Madonna! Ho un'idea che poi ti prendo la scheda. buona. Grazie, ti voglio bene. È l'unica cosa che posso fare. Sì, io. ma così la partita noi. la fai solo tu, fra. Ma iniziesto! Dio, che cosa devo fare? Non ti possono ancora stare qua! Che sei in acqua! Ah, vai, vai. Non possiamo muoio. sopravvivere entrambi. Allora, non mi, non mi curare, madonna. Me l'hai detto tu. Sai che ti dico, facciamo tutta la partita qua. Basta. Eh, moriamo, moriamo, piamo, moriamo. Dai, noi siamo troppo bravi Fra, dimmi tu quando si ricarica Ho fatto qualcosa che non so, ma va bene Il Jack-Jack si è ricaricato No! Si è ricaricato, secca! Butta Prendilo, prendilo Fattelo e poi droppalo passamelo, droppalo però non me lo fa droppare come non te lo fa droppare? oh, vedi che te lo dai signore signori Ce la stiamo facendo! Come non si sa! Ma va bene! Fra già la safe toglie due qua! Non toglie due! Se no saremo già perdendo vita! E detto saremo già morti! Mamma mia, raga! Dai! Illatevi il prima possibile! Però Fra che glitch, cioè è una specie di glitch per ora. Anche non se... è un glitch. Fra, Perché sì, tanto poi ci muoveremo sicuro al 100%. Però comunque non... è una specie di glitch. Perché loro non ci trovano. Non ci credo. Fra sto perdendo. Bacca. Chiediamo fare il gioco, posso farmelo io? Sì, vai. Poi restami. Non me lo faccio dopo, quando ho meno vita. Grazie e yeah. vacca, quindi, per due fa 30, quindi quando io circa eh, 30 di vita me lo devo fare per forza. Oh. Ok forza, Speriamo si ricarica in tempo il jug, dai! Circa 15 secondi servono ancora. Dai, e ricarica! Ciao papà, sto facendo? Mentre me lo faccio tu muori? io ti resto che partita che partita signori che partita mamma mia fra se ce la facciamo no è impossibile che ce la facciamo se lo vivrebbero molte fiscure farei io tra 30 secondi sono morto no no no no però tipo 45 20, 19, 18 3 sono in 11 è un Banno. buon modo per arrivare nella top 10 vai no zio, zio toglie 5 forse riesco a arrestarti! ora muoio io non riesci mancare il star che abbiamo perso. Vaffa un bagno! È stato bello però! Sarà bellissimo! Vai un'altra! Sì, siamo arrivati! Mamma tessi. mia! Cioè signore signori, signori stai partito! Certo, perché ci sono dei click! Ste partite, non le fa, manco ninja! Appunto perché ninja le vince le partite è diverso detto questo signore signori ci vediamo nel prossimo video, mi raccomando attivate la campanellina, iscrivetevi, mettete like e mi raccomando seguitemi su twitch, sempre se ce l'avete eh, in questo periodo ho aperto eh, la mia pagina facebook, eh, oh, sono riuscito a creare il mio sito eh, dove vi darò diciamo, le informazioni eh, che riguardano i miei video ehm, Un'altra cosa importante è che sono riuscito finalmente, dopo tantissimo tempo, a prendermi il pass battaglia. Eh, questo, questo video l'ho registrato qualche giorno fa, circa una settimana fa, non ho avuto più il tempo di editarlo, quindi lo sto editando oggi. Eh, e Quindi ragazzi, detto questo, ci vediamo in un nuovo video. Ciao!